Ciao a tutti, sono Laura Antichi, volevo presentarvi un registratore vocale ASR da eh, scaricare da Google Play e quindi è per Android. Ha il vantaggio di essere un registratore a durata illimitata, di consente di eh, fare delle annotazioni ed è molto chiaro nella registrazione può servire per, eh, per mandare, per creare dei messaggi per fare delle interviste ed altro quindi utilissimo dal punto di vista eh, didattico una volta che avete scaricato l'applicazione andate in apri e uh, potete eh, quindi partire subito con uh, la registrazione ecco eh, questa è una registrazione di uh, prova che mi consentirà di mostrarvi il funzionamento di questa applicazione stop ok il messaggio quindi è stato eh, eh, e ora posso andare a vedere la registrazione che ho fatto. La mia registrazione, l avete visto, sono andata nella uh, nell'icona dei trattini. Ho l'ultima registrazione fatta e clicco su questa registrazione e la vado a sentire a riprodurre ecco questa è una registrazione di prova che mi consentirà di mostrarvi il funzionamento di questa applicazione stop posso ritornare indietro ricliccare sul la registrazione e um, posso uh, mh, poi, tra l'altro, aggiungere delle, delle note alla, a questo messaggio, salvare. Quindi, ho aggiunto delle note, ritorno indietro cliccando poi sul, uh, su questi uh, puntini accanto alla registrazione. posso eliminare o modificare le note ok, okay. posso uh, poi uh, condividere sui uh, social eh, oppure mandarmi il messaggio per mail o, comunque condividere ok E, uh, questa è l'applicazione di uovo e posso invece di quel numero che la contraddistingue mettere un uh, aggiungere una, un nome etichette quindi modifico come vedete il nome dell'applicazione dell e dirò prova prova dimostrazione Salvo e vedete che questo uh, file ha acquisito un nome identificativo che mi permetterà poi di uh, sapere di che cosa si tratta e in più nel, uh, mi porta nel, nell'applicazione anche, come potete vedere, la nota che ho inserito. Quindi i tre puntini li abbiamo visti. Si apre dai tre puntini tutte le registrazioni, dai tre lineette tutte le registrazioni. Poi ehm, posso eh, impostare la soglia uditiva, la minima durata di registrazione. E ehm, qui posso ehm, aggiungere un nuovo profilo di registrazione. Qui potrei configurare con il più, non l'ho ancora fatto, dei servizi uh, cloud che mi permetteranno di aggiungere in, in, questo, in questi cloud, che possono essere Dropbox o Box o um, altro, il, uh, le registrazioni. Ecco, queste sono... Uh, comunque le informazioni base utilissime uh, per uh, poterlo usare facilmente sul, uh, sul vostro uh, smartphone. Ciao!